Credo. Eh, invocavamo più dialogo l'altro giorno eh, con l'amministrazione capitolina e eh, ieri c'è eh, stata una conferenza stampa di presentazione del bilancio dove Linda Meleo ha eh, raccontato che cosa si andrà a fare per la mobilità che è la prima voce del comune di Roma del, eh, comune, di Ro sì, del, scusate, del comune di Roma, è la prima voce per quanto riguarda gli interventi e insomma sono stati annunciati tanti interventi per i quali adesso si chiederà al governo i soldi allora abbiamo con noi in linea Enrico Stefano presidente della commissione Capitolina Mobilità buongiorno buongiorno a voi buongiorno, buongiorno, buongiorno Enrico allora la, io lascerei spiegare a te proprio nei dettagli costi eh, richieste e soprattutto le specifiche dell'intervento che, che il comune sta pensando proprio per la città di Roma sì beh, devo dire insomma sono, sono molto contento e molto soddisfatto perché in una fase comunque complicata e difficile siamo riusciti a trovare delle risorse importanti per, per la mobilità eh, e per la mobilità sostenibile. Eh, andremo a finanziare oltre alle bike lane, oltre alle ciclabili già finanziate come quella di Momentina e Prenestina una eh, bike lane io oserei dire rivoluzionaria o comunque fondamentale che è quella sulla via Tuscolana perché andremo a, a prendere una strada che. Oggi è completamente votata l'automobile privata a cominciare a ridefinire gli spazi e a dare gli giusti spazi anche al trasporto ciclabile e pedonale, riducendo un pochino lo spazio uh, per il per mezzo privato. Ci sono poi degli interventi importanti. E su questo posso, posso fare sì. punto per punto, giusto per capire. Eh, no? Allora, sulla Tuscolana, per esempio, no? eh, sì, le ciclabili saranno ricavate sul marciapiede o sulla, sul, al centro della carreggiata? No, lì al... c'è pure il problema pure il problema bancarelle infatti non a caso abbiamo scelto la Tuscolana proprio per, per, per risolvere più problemi insieme e, no, la, la, la ciclabile andrà praticamente verrà spostata leggermente verso l'interno di circa un metro e mezzo la fila di automobili parcheggiate. in questo modo si ricaverà uno spazio sicuro per, per le biciclette, ovviamente chiaramente andrà affrontato anche il tema delle bancarelle che di pari passo dovrà essere eh, riorganizzato quindi appunto abbiamo scelto la via Tuscolana perché ad oggi è una via eh, molto caotica molto disordinata, Lasciamo vedere una via rimasta un pochino agli anni 50 60 con impostazioni in cui l'automobile era al centro invece dobbiamo mettere al centro biciclette pedoni e trasporto pubblico che sulla sua scuola già c'è fortunatamente perché abbiamo una metro a che comunque tra mille difficoltà funziona, funziona abbastanza bene quindi ottimo scusa se ti ho interrotto più... su questo era no, proprio no, no, no. Per, per, no perché secondo me anche no per, per il cittadino, per il cittadino guarda, già immaginare qualcosa che possa cambiare le, <ride> il presente è già qualcosa quindi già visuali poterla visualizzare mi sembra già un, un qualcosa di importante però cioè, poi è un progetto che ci tengo molto perché era una battaglia che feci abbastanza feroce quando ero consigliere di opposizione poi quindi nel giro di pochi mesi, un anno eh, passare dall'altra parte e riuscire a, poi, a cambiare concretamente la propria città è sempre una soddisfazione soddisfazione importante. Andando avanti ci sono sì. altri finanziamenti importanti, circa, vado un po' memoria, non mi ricordo bene, ma circa un milione di euro per la protezione delle corsie preferenziali esistenti, quindi difendere le corsie preferenziali che ad oggi molto spesso non hanno delle protezioni e quindi vengono costantemente invase dall'automobile e poi ci sono previsti finanziamenti per due preferenziali importanti che sono quella su Viale Marconi e quella su, su Via Portuense. Viale Marconi sarà particolarmente importante perché anche lì cercheremo, in un processo comunque condiviso con la cittadinanza, di ridisegnare un pochino la strada a favore del trasporto pubblico e soprattutto la corsia preferenziale che andremo a realizzare sarà diciamo così, già predisposta, lasciatevi in termini non molto tecnico, ma per un futuro tram, cioè già ci saranno le banchine, i marciapiedi e i cordoli necessari per, per un tram e quindi un domani basterà mettere la linea aerea, l'armamento e binari avremo anche un bel tram su Viale Marconi che è un'area densamente abitata e che ha eh, un bisogno importante fondamentale di trasporto pubblico poi in quel modo si creerà un corridoio praticamente diretto tra la stazione FS Trastevere e quindi poi già la rete tram esistente la metro B Marconi, insomma un, un asse fondamentale dove la, il trasporto pubblico deve, deve, essere, deve essere privilegiato. Oh c'è pure la furibia poi... Casalotti sì, sì. Come, come, un... funziona, come, come si immagina possa funzionare? Come dovrebbe... Beh, diciamo, le, le funiglie urbane sono una realtà... Ma eh, allora, no, io non la stavo altre, criticando, altre altre. eh, no? No, no, no, no no Una posizione No, no, no, lo so, lo so. E, appunto servirà per collegare quel quadrante di Roma che è un po' eh, complicato da... Casalotti cercare, Battistini, diciamo giusto? Sì, sì il Quadrati Roma che è un pochino complicato da servire in maniera diciamo così, tradizionale e abbiamo pensato, stiamo studiando con, con le nostre aziende, e con i nostri tecnici, uh, questo collegamento innovativo che, che comprenderà appunto una, una funica. Molto spesso la funiglia sono delle opere che hanno un basso impatto, dei costi molto ridotti possono essere realizzate in tempi brevissimi e consentono magari anche di superare alcuni ostacoli naturali che, che, che certe volte rendono uh, complicata la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto. Poi ci sono anche il finanziamento per l'isola ambientale di Monti, un tema molto dibattuto in questi ultimi giorni, ma è stato un progetto molto interessante e molto innovativo che comprende anche qui un ridisegno del rione eh, privilegiando il trasporto pubblico e la mobilità pedonale soprattutto e prevede alcune pedonalizzazioni, prevede l'allargamento di alcuni marciapiedi, prevede una ZATL eh, che, che tutela maggiormente il, il tessuto del, del rione e ovviamente comunque abbiamo mantenuto tutti gli accorgimenti per consentire ad artigiani, commercianti eh, e così via di, di svolgere, di essere messi nelle condizioni di lavoro. Quindi, più o meno dicevo diversi interventi dove siamo andati poi a, a, a mettere in atto il nostro programma, il programma con cui ci presenti dei cittadini, quindi preferenziali, ciclabili, aree pedonali. Anche, eh, anche le telecamere per le ZTL, la difesa delle ZTL, sì, no? Sì, sì, sì, sì, tema, tema fondamentale sul quale, sul quale occorre intervenire con, con Leggo anche di 20 nuovi parcheggi. Sì, andremo a... No, scusami, uh, 20 milioni per i parcheggi, perdonami. Sì, sì, sì, sì andremo a fare degli investimenti per uh, ristrutturare i nodi di scambio esistenti che insomma, necessitano di, di un pochino di qualche investimento uh, importante per essere sempre maggiormente efficienti e consentire... Una, un giusto scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico e favorire così l'intermodalità che anche questo è un tema uh -huh. molto importante sul quale che abbiamo ribadito più volte, più volte Certo, oh, Enrico c'è una cosa che non hai ancora citato non so se per effetto sorpresa uh -huh. vuoi tenertela per la fine ma in realtà eh, c'è il discorso della linea C della metropolitana, no? lì ci sono sì, sì, sì, sì. mi pare eh, sì, importanti, eh, degli importanti sviluppi potrebbero essersi assolutamente, assolutamente perché diciamo, la, la, dovremmo riuscire ad aprire la stazione San Giovanni per settembre-ottobre quindi questa, questa scadenza che ci eravamo dati eh, a settembre-ottobre dello scorso anno quando facemmo un sopralluogo alla, al cantiere della stazione San Giovanni dovrebbe essere, dovrebbe essere rispettato e poi ovviamente stiamo facendo tutti gli studi per eh, trasportare di impatto per, per poi uh, valutare come proseguire da, da Colosseo, ovviamente anche abbiamo sbloccato uh, i lavori del cantiere Ambaradama che erano fermi da maggio e quindi anche su questa opera che stiamo dedicando con, uh, con la giusta energia perché comunque si tratta di chiudere il prima possibile questi cantieri per evitare che si trascinino per decenni e, e quindi offrire subito il prima possibile alla città una infrastruttura di trasporto che eh, diciamo ormai è attesa da, da un quarto di secolo. Ecco, Enrico, c'è una, una cosa eh, che è il conto, no? Quanto costa tutto questo? 297 milioni. Questi 297 milioni che andrete a stanziare sono già, diciamo, eh, nella disp disponibilità delle casse comunali o bisogna chiedere un intervento dello Stato? No, no, no, no, questo si tratta del, del, bilancio, del bilancio ordinario di, di Roma Capitale che dovremmo votare in aula entro la fine del mese quindi sono, sono fondi Quindi ci sono, sono questi fondi, qui ci sono fondi. e poi vengono All'interno magari ci sono anche alcuni progetti fatti in cofinanziamento e così via, però si tratta del bilancio di Roma Capitale quindi diciamo di, di, gestione, di, gestione, di gestione ordinaria Ultima cioè. domanda, per quanto riguarda invece gli appalti devono partire tutte le gare di appalto poi per questo, no? Sì, sì, sì, sì assolutamente ci sono i tempi tecnici delle gare che sono circa un 5-6 mesi quindi ovviamente per molte opere anche che possono sembrare diciamo così semplici che ho menzionato si tratta poi di avere l'inizio dei lavori diciamo per il prossimo autunno chiaramente però già okay. eh, stanziare i fondi e mettere un avviare il percorso che poi porta all'avvio alla conclusione dei lavori insomma è abbastanza è abbastanza importante. e Ripeto, in un momento non facile siamo riusciti a trovare delle risorse importanti per delle opere che, che definiamo comunque strategiche perché vanno a decongestionare sono dei propri investimenti perché poi quando ad esempio proteggo le forze preferenziali aumenta la velocità commerciale degli autobus, quindi Atacalo è come equivale praticamente ad acquistare nuovi autobus per l'Atacalo. L'operazione abbiamo fatto sul 51% che di velocizzazione del 51 con uh, la trasformazione della linea di express, la corsia preferenziale su eh, Emanuele Filiberto che ho realizzato, praticamente ATAC riesce a coprire la stessa frequenza di prima con due autobus in meno, quindi equivale ad acquistare due, due autobus. È il, è il modo più immediato per, per, migliorare, per migliorare il servizio, perché anche quando acquisti nuovi autobus, con anche quelli sono soggetti a gare e quindi chiaramente trascorrono dei mesi, ma le operazioni di situazioni che si possono fare subito hanno degli effetti immediati che valgono proprio ad acquistare nuovi mezzi. Avevo detto ultima domanda, ma non è vero, era una trappola. <ride> e ce n'ho Una o altre due forse. Allora, la prima cosa, per esempio, come si difendono le corsie preferenziali? Con la red urbano? Sì, sì, eh, Qual è con, con, con i cordoli. Eh, stiamo valutando sia dei cordoli di, di cemento, un pochino come il modello di viaggio Litti che è stato realizzato sì. davanti alla stazione Termini, anche se non è una preferenziale però, insomma, per, per delimitare per delimitare il traffico oppure anche contiamo di avere una sperimentazione, abbiamo già avuto l'host del Ministero, una sperimentazione con dei, diciamo, passando il termine poco tecnico anche qui, palesti che consentono di delimitare la corsia preferenziale, evitare... Il modo che ehm, non puoi cambiare da corsia a corsia, no? Sì. Eh che però mh, magari garantiscono possono garantire una maggiore sicurezza perché andando ovviamente avendo anche una dimensione uh, verticale possono essere maggiormente visibili per quanto riguarda gli utenti delle due ruote quindi diciamo le direttrici sono queste o il cordolo per il proprio di cemento quando questo non è possibile perché magari talvolta gli spazi sono ridotti o per fare degli interventi uh, più rapidi stiamo pensando anche a questa sperimentazione sulla quale abbiamo avuto anche da libera del ministero quindi dei paletti che sono alti una cinquantina di centimetri che delimitano la, la corte quindi impediscono ovviamente anche qui fisicamente che venga, che venga il bike. Ok oh, io ho l'ultimo non so se Stefano vuole qualcosa da chiedere e riguarda un argomento di cui avevamo parlato l'altro giorno che era il bike sharing no? Allora vedo uh -huh. che tanto verrà investito per, la, per le ciclabili. Allora il bike sharing c'è la possibilità che possa essere ripristinato in una maniera sana così come per esempio è stato fatto eh, a Milano ne parlavamo perché lì i numeri sono, sono altissimi ed è in, eh, in totale aumento la diffusione di questo sistema di eh, viabilità qui da noi le biciclette sono state tutte saccheggiate, rubate e soprattutto una volta dato ad Atac, mentre prima era gestito privatamente dato ad Atac è morto eh, come per incanto quindi eh, c'è un, un progetto per quanto riguarda il bike sharing? Assolutamente, assolutamente sì. Eh, il backsharing è previsto dal piano revoluzione degli impianti pubblicitari che fu votato nel 2014 dalla, dalla loro maggioranza di Ignazio Marino che vide anche il nostro voto eh, favorevole e con, uh, di concerto con gli assessori Meleo e Trasporti e Meloni al Commercio stiamo proseguendo sul, su questa direttrice e quindi contiamo anche qui di, di far partire le gare e comunque garantire il servizio il, il prima possibile. Insomma il bike sharing è strategico Roma è rimasta praticamente l'ultima grande città a non esserne dotata, è molto importante anche dal punto di vista turistico oltre che trasportistico, è molto importante anche a Roma e lo si proviene sempre perché Roma che dove magari il trasporto pubblico fa difficoltà a coprire quell'ultimo miglio, quegli ultimi 1-2 km che magari talvolta sono anche da da deterrente per le persone del per trasporto pubblico possono essere coperti facilmente in bicicletta con un sistema di, di condivisione sì, Quindi, si parla eh, praticamente... di una formula però eh, per esempio con grandi aziende pubblicitarie un po' come Clear Channel per esempio la gestisce a Milano la prima cosa degli impianti pubblicitari prevede questo, sì, ovvero N metri quadri di affizioni esterne, di pubblicità esterne che vengono dedicati per finanziare il, il bike share, quindi l'idea di, di fondo è quella e vedremo poi come portarlo avanti, ovviamente anche qui poi ci sono vari casi di studio in diverse città, talvolta si sono, ad esempio c'è il modello di Londra che utilizza invece al contrario solamente una sponsorizzazione, uh -huh. ci sono alcune città anche che hanno sperimentato in maniera innovativa un, un mix tra le due fonti di finanziamento, ovvero i ricavi da pubblicità e la sponsorizzazione setta, quindi comunque sarà diciamo, troveremo il modello più, più vantaggioso. Con finanziamenti privati settimana. comunque in linea di massima. Sì, sì, okay. il bike sharing funziona, funziona così funziona così. bene così eh, poi sì, se, lo vuoi, far... bene, se certo. lo vuoi far funzionare male lo dai a data è una ripartenza uh, mi sembra no? una, bella, una bella ripartenza si può dire così sì, sì ripeto da, lo dico veramente da, da cittadino sono soddisfatto perché okay. siamo riusciti a trovare dei fondi su, su eh, sono tanti soldi e eh. poi questo è il nostro primo bilancio quindi ce ne saranno almeno altri 4 certo. altrettanto non ne parliamo volentieri forse. perché a parte Roma Today quasi, non le dà quasi notizia nessuno oggi di questo tanto di ah cui parla no, ho capito, però ci sono pure tante eh, pagine sì. nei giornali e tante sì, pagine anche noi... nei portali online quindi sì, sì, insomma certo. sì, se ne poteva anche Proprio parlare talvolta non è nei vostri confronti a talvolta attirano poco i fatti concreti e si preferisce un pochino sì, il, resto, il resto come, come vedete quando si scende poi sui temi in realtà stiamo facendo un grande lavoro, ovviamente non è un lavoro perfetto, è un lavoro perfettibile, ma senza dire che andiamo Ma almeno si lavora e parte qualcosa. Insomma, quindi... Comunque l'aspettiamo sì, in, qua eh, in studio perché qua c'è... In studio prima o poi ci deve venire perché c'è Enrico, c'è Stefano, Enrico, Stefano, sì, Stefano, Stefano ci deve cioè, diciamo che ti aspettiamo in studio senza di noi, il giorno che siamo assenti sia io che lui, <ride> vieni tu e copri Vi per tutti e voi. due. Copri per tutti e due. Grazie, sì, sono l'ultimo mandato. Quindi... Ah, Vabbè, ah, allora. allora adesso ne parliamo con Ilario <ride> per il prossimo anno perfetto Vabbè. grazie ciao grazie buon lavoro buon, buon lavoro, lavoro. buona buon giornata